Allora, come già detto, io vengo da un altro universo, sono te, e praticamente lavorando per la NASA ho combinato un casino, sono finito in un altro universo e lì ho ottenuto una spada demoniaca che mi ha dato dei poteri. Ora sto cercando di tornare a casa però ho qualche problema a trovarla.